Ciao a tutti ragazzi e in questo nuovo video in cui andremo a giocare a Stick War Legacy un gioco di combattimento tra stick men. andiamo subito a giocare allora fa per farvi vedere un attimo com'è il gioco facciamo un, mm, un po' di campagna e poi andremo direttamente al morte infinite c'è il suono di trombetta ok vi faccio vedere lo scontro finale. direttamente Allora, andiamo solo con gli, con gli spadaccini. Che bella skin. Allora, questa skin è la skin del vampiro in cui se attaccate un nemico, gli succhia cioè pento, gli succhia del sangue e vi genera la vita. Quindi è fortissimo. Poi... E tutto questo affollamento, mamma mia. C'è già un botto di gente. Quanti soldi ci ho? Eh... la maschera! Ok. scoperta con uno tantantantantantantantant attenzione no no oh oh oh oh che aggressività è in questo posto scudo bene no, no, no, no, no, no. scappa dai non c'è da Bravo imbecilloni! Mancatemi! Un gigante! Si, sì, dai, facciamoci un gigante! Sono arrivando! No, ritiratevi! Avanti! Avanti! Fate così! Spada in testa! Aspettiamo che arrivino con gli altri 5, 6, quelli che sono. E andiamo in attacco. Tu gigante, cosa hai da dire? Io sono gruppi, io sono gruo. Va bene, mi sembra una risposta sensata. Spiritron, qual è il tuo lavoro? Bene. adesso che abbiamo visto un attimo com'è il gioco, con una battaglia anche abbastanza epica, andiamo al Morti Infiniti. Come vedrete ci sono gli zombie. Allora, proviamo. Wow. Cioè, fatto bene Notte 1, sopravvissuti ah, Cioè abbiamo quattro Umi Facciamoci subito 4 Spadaccini Andiamo con l'arciere che lui può vedere Questa cosa Cioè quando vi avvicinate, avete presente che Loro vengono verso voi Voi prendete l'arciere, lanciate la freccia e seguite E vedete c'è qualcuno Avanti Allora, cos'è questo? Morti e si lentamente, potente in gruppo, lento, sensibile, colpi dalla testa. Colpi alla testa, perfetto. Da subito un colpo in testa. Un colpo in testa. Te, fila. la notte ho fatto tutto io oh, perfetto E nuova musichetta continua chi miglioriamo allora mettiamo una muraglia la barricata quello che direi di migliorare la difesa più che l'attacco perché se no siamo fragili quindi il suo casco andiamo cioè il suo ilmo andiamo No, costruiamoci subito un sacco di svodorot. Dammi l'arciere. Ho detto dammi l'arciere. L'arciere. Perché l'arciere può colpire anche sopra le muraglie vedete? Quindi se si avvicinano andiamo a vedere la freccia. Però ancora nessuno va no? Vai, pananza. No, capo, cos'è? Morti che mai hai in punti casuali, a volte anche alle spalle del tuo esercito. No, non mi piace. Vai, muori. Cavolo. No, ma qui c'è un mago morto. Mi ginocchio a te. Mi ginocchio. No, mi ginocchio, sì. Mi ginocchio. ci dice qua che ci possiamo comprare mm, ci possiamo comprare ce lo compriamo costa un casino poi e eh, poi direi di aspettare aspettate chi è questo stone no cosa ci prendiamo usiamo E un golden archidon poi uno spirito andorato andiamo allora potenziamo la barricata e sua mazza beh non si vede ma perfetto notte 3 sopravvissuti bene abbastanza allora direi subito a parte di di usare il grifone magno cosa c'è qua? Marce Simone lentamente lancia parti per noi sul proprio corpo putrefatto che schifo poi lo spieto andare e guardate il grifone il grifone magno che figo quanto bello quanto grosso quanto bello prendiamoci allora, i nostri qua perché più sta nulla arciridore le culatrici andiamo a vedere se hanno detto muro quasi prendiamoci loro che sono immuni ah sono loro dai Ok, loro uh, li ha spaccati tutti. Ok, prendiamoci Questi sono tante dei zombie. Sono andato a vedere il grifone. Magno cosa fa? Dammi il grifone, dammi, dammi il grifone magno Dammelo. Dai, perché non lo dai? Non si può prendere? No, che brutto! Dai, ma perché la ti non attacca scusa? Ah cavolo, è vero! Il grifone! No, il grifone, no, te lo finire! Ma ha vinto! Sì, Godo! E eh, potenziamoci lui dato che. Se no ci avveleniamo. Ma no, potete. Ok, ho capito, ok abbiamo giù. Facciamoci, ah, no, non possiamo so, niente. Allora. Che altre unità possiamo prendere? Che c'è qua? Questi qua, mm. ah, dopo useremo una cosa speciale allora, si può prendere Grifo Mani? si sì, ma si poteva prendere che figo ma guarda qui che figata e poi ha recuperato vita, mi vita ah cavolo che cavolo muori no cavolo prendo un muro C'è stata stanotte? Direi di potenziare l'arciere. Andiamo. Cioè, ma quanto è bello il grifone! Quanto bellissimo. No, arrivano i sparapuzza, i muffosi, che come capo si chiamano i marci Siete marci dentro, marci marcite in pace E non rompete le palle da gente Cioè ma pure da sra... Ah no, da sraietti non c'è delle palle puzzolanti, eh Ma vi spiaccio se vi avvicinate? Te, te, spiaccicatevi Ma quanta vita c'ha sto grifone, è troppo figo aspettate no siamo lì dopo per potenziamenti Nella, nelle prossime partite ovviamente vi ricordo che se volete ancora vedere contenuti così fighi nel mio canale dovrete iscrivervi così i prossimi video non li perderete 178 sono pacci uccidete